Vero, passiamo oltre sei ore al giorno su internet e di queste sei ore oltre due sono eh, dedicate ai social network, questa percentuale sale tanto più la fascia di popolazione è eh, giovane vero anche che meno della metà della popolazione italiana, secondo i dati di Eurostat, ha le competenze digitali di base. Cosa vuol dire in soldoni? Che stiamo navigando, sì, stiamo continuando a navigare, perché di anno in anno la popolazione eh, che usufruisce eh, di internet nel nostro paese cresce ma eh, stiamo navigando a vista perché spesso e volentieri, e sono soprattutto i nostri ragazzi, usano eh, non soltanto Internet ma tutti i dispositivi digitali pur non sapendo come muoversi in maniera. E questo è il vero nodo che eh, l'Europa in primis sta affrontando negli ultimi anni e così a cascata tutti i paesi dell'Unione Europea. E proprio per questo ha dato avvio al progetto eh, reeduco promosso dalla Commissione europea nell'ambito del programma Erasmus, proprio per un uso consapevole delle tecnologie digitali. Quelle tecnologie digitali che ci hanno non le porte al futuro, ma solo se vengono utilizzate attentamente. Oggi a Digital Italia torniamo a raccontarvi del progetto reeduco, torniamo a raccontarvi di come sta cambiando eh, la scuola e di questi percorsi ad un uso diverso delle tecnologie digitali. Lo facciamo con la voce dei diretti protagonisti. E oggi con noi in studio abbiamo infatti gli studenti dell'Istituto Enjoy di Carbonia che sono tra i 600 ragazzi che hanno partecipato nel corso di questo biennio al progetto REDuco. Re Vi presento subito la responsabile del progetto per l'Istituto che è la professoressa Cristiana Tivetta, benvenuta a Digital Italia. Grazie infinite per, per l'invito, è un onore per noi partecipare e soprattutto eh, portare appunto la voce degli studenti che hanno collaborato appunto a questo progetto in maniera attiva e facendo comunità. Per loro poi sentirete appunto successivamente dalle loro, dalle loro parole qual è stata l'importanza e anche eh, diciamo i termini di crescita ma anche i, i benefici no? proprio per diventare veramente dei cittadini digitali che hanno acquisito appunto lavorando e collaborando su questo progetto Grazie. allora lo dicevamo prima professoressa Pivetta mh, 600 ragazzi nel nostro paese eh, tantissimi all'interno del programma Erasmus che hanno aderito al progetto Reduco ma qual è stato il vostro percorso eh, in classe durante questo periodo? Allora, ehm, gli studenti appunto hanno partecipato con grande entusiasmo e come dicevo prima hanno tratto grande beneficio, no? Perché prima siamo partiti questo progetto, era articolato in varie fasi, no? La prima fase prevedeva una ricognizione di quelle che erano le loro competenze digitali e questo è stato, come dire, motivo di discussione, e anche di dibattito in classe, anche su tematiche digitali che sembravano eh, date per scontato e che invece andavano a e approfondite. Quindi c'è stata quindi prima questa indagine e nello stesso tempo da parte loro una presa di responsabilità sul proprio la loro azione di cittadini digitali quando interagiscono col web, quando interagiscono con gli altri. Poi abbiamo avuto una seconda fase in cui ehm, siamo stati, come dire, guidati dai dei tutor e dei mentor eh, che mh, hanno attivato, noi anche potenziato quelle che sono le competenze imprenditoriali. Si parla tanto di competenze imprenditoriali, eh, sulla carta, però poi un conto è mettersi, mettersi in gioco, no? quindi pensare il progetto prevedeva la creazione di una start-up, quindi per loro che l'anno scorso erano in terza, quindi era qualcosa di impegnativo no? e, e sul momento sono anche rimasti un po', come dire, ehm, così un po' sulle spine, saremo in grado di farcela, eh, saremo in grado di portare avanti questo progetto. E diciamo che se tutori i mentor che sono appunto legati al progetto Reeduco, hanno sviluppato quindi da una parte la loro creatività, ma da una parte anche questa capacità di mettersi in gioco e di immaginare delle soluzioni eh, che fossero scalate poi su quelli che erano i bisogni del, del territorio. E fra l'altro l'impegno eh, diciamo, è stato eh, continuo perché di pomeriggio ci siamo collegati anche per appunto, interagire con i tutor e hanno sviluppato questo progetto proprio attraverso questa, questa discussione no, guidata. Eh, avevano il compito i tutor appunto, di stimolare in loro la creatività, la curiosità ma anche di trovare delle soluzioni eh, anche su aspetti particolari ai quali loro non avevano, non avevano pensato. Il, a fine maggio poi abbiamo consegnato in realtà quattro eh, progetti di start-up perché la classe eh, è stata suddivisa Secondo appunto i desiderati dei ragazzi hanno costituito quattro gruppi, loro hanno scelto le Smart Cities eh, perché eh, abitiamo in una cittadina, a Carbonia, ehm, e quindi l'idea della Smart Cities che aiuta la popolazione, aiuta le fasce più deboli della popolazione. Quindi ogni, ogni start-up ehm, come dire esplorava un aspetto che era legato attentamente ai bisogni del, del territorio. E poi a luglio abbiamo avuto, diciamo. Questa felice sorpresa che la start-up eh, che prevedeva appunto la costruzione di un'app, Parking Help, è stata selezionata per il contesto internazionale. Quindi poi a settembre di nuovo questo confronto eh, con i mentor e tutto, e poi, insomma, hanno partecipato proprio a questa al, diciamo alla competizione internazionale, che per loro è stata un'occasione di, di crescita e anche di confronto con realtà europee. Noi abitiamo in Sardegna, quindi il fatto anche di abitare in un'isola, anche se siamo nel 2022, quindi abbiamo mezzi di trasporto, abbiamo in internet, insomma tutto quello che c'è di più dal punto di vista tecnologico, però aprire lo sguardo, no? aprire lo sguardo a una dimensione europea e questo per loro è stato estremamente importante. E allora andiamo a vedere nello specifico che cosa è successo all'interno del contest che è stato promosso dalla Commissione Europea e tra quanti, tra tutti i ragazzi che in tutta Europa hanno partecipato al progetto Reduco. Faceva prima riferimento la professoressa eh, Pivetta agli ambiti in cui eh, la Commissione Europea nell'ambito del programma Erasmus+, ha chiesto ai ragazzi di concentrare la propria attenzione. Salute, smart cities, questo perché eh, l'idea è quella di rendere utile eh, la tecnologia digitale e poter far sperimentare ai ragazzi stessi eh, un'idea imprenditoriale la professoressa Pivetta diceva sì una, una start up i ragazzi sono andati proprio a lezione eh, di eh, start up dall'idea al progetto con i costi ma ovviamente anche con tutta una serie eh, di... Eh, competenze tecniche e digitali che sono state eh, oggetto di studio anche in classe voglio sentire la voce però eh, dei ragazzi e allora eh, dovrebbe esserci già Gabriele eh, Fara che è uno dei protagonisti come dicevamo Vabbè. uno dei ragazzi che ha partecipato al progetto che se la memoria non mi inganna Gabriele si chiama Parking Help che è nato dall'idea proprio di aiutare le persone in difficoltà eh, per trovare eh, in tempi rapidissimi il parcheggio io l'ho sintetizzata al massimo ma c'è molto di più, giusto? Allora, la nostra applicazione è, ha un'interfaccia un abbastanza semplice eh, perché si deve rivolgere alle persone anziane sopra la storia dei 65 anni eh, eh, si può scaricare su, su ogni store, eh, le, fasi, si divide in tre fasi principali questa applicazione. Eh, la, la registrazione dove appunto bisogna inserire i dati, eh, la generalità, eh, dopo questo eh, bisogna eh, scegliere appunto il parcheggio da selezionare. E infine la, la prenotazione del parcheggio con, appunto, eh, dove appunto bisogna, bisogna eh, mettere l'orario e la posizione del parcheggio desiderato. Questa applicazione serve per, perché, eh, per fare in modo che le persone disabili o le persone anziane eh, possano trovare un posto libero per, per i vari posti che ci sono nella città eh, E Allora questo, questo è il progetto Gabriele questa eh, è l'app eh, che avete presentato nell'ambito del contest eh, voglio sapere eh, e lo chiedo a Mattia eh, Masala come vi siete preparati in classe? Qual è stato il percorso da eh, alunni eh, che vi ha eh, consentito poi di partecipare a, a questo contest? Allora sì, la nostra app, eh, cioè nostro, la nostra idea dell'app è stata basata principalmente sugli studi del nostro territorio, quindi la nostra città Carbonia, eh, perché appunto il parcheggio eh, nella nostra città non è molto, non è un, un aspetto scontato. Eh, infatti la popolazione con fragilità o le persone comunque anziane eh, il numero di queste persone sta salendo, e Carbon è attrezzata per eh, agevolare il loro, comunque, il loro movimento all'interno del nostro. territorio eh, La classe comunque ha, ha cercato di lavorare sempre col sorriso, essendo comunque una classe molto unita e vivace, perché eh, Dentro la classe principalmente si deve stare bene, noi così la viviamo. E, ci siamo sempre divisi i compiti per non far pesare nessuno il lavoro. E, com quindi comunque anche se il progetto è di noi, del nostro gruppo, eh, la classe comunque ha messo il suo, è il frutto, cioè il risultato che noi abbiamo avuto è frutto di tutti, tutti i componenti della classe che comunque si sono impegnati per arrivare a questo risultato. Senti, eh, Mattia, ti volevo chiedere una cosa a proposito eh, dell'app. Eh, qual era il vostro livello di dimestichezza con eh, il mondo digitale prima? Beh, eh, comunque non, eh, non, non, non ci interessavamo molto di questa cosa. Eh, quindi comunque noi abbiamo cercato di... Eh, cioè di, an di andare appunto anche a, a migliorare i nostri aspetti anche secondo questo, cioè da questo punto di vista comunque dalla, dalla, da, dalla... comunque la nostra società non è molto avanti in questo, nella, nella, nella digitab digitabilità, però comunque eh, si, si è cercato di andare avanti e di avere un risultato comunque anche secondo questo aspetto positivo. Grazie, grazie Mattia. Allora, quando prima facevamo riferimento alle competenze digitali, dobbiamo ricordare sempre che eh, eh, l'Unione Europea tende a sottolineare, attenzione, per competenze digitali non intendiamo e non dobbiamo intendere soltanto le hard skills ma anche le soft skills questo che cosa vuol dire non solo il sapere prettamente tecnico che pur è importante ma anche la capacità di saper maneggiare gli strumenti in maniera critica che cosa vuol dire eh, questo e lo vogliamo sentire dalla voce e dei ragazzi saluto intanto Melissa Ucchedu eccola qua eh, che ha partecipato anche lei con gli altri compagni della scuola di, eh, di Carboni al progetto Reeduco. Ecco eh, Melissa come è cambiato l'approccio da adolescenti al, al sistema digitale? Allora, inizialmente il nostro rapporto verso il mondo digitale era molto superficiale, infatti si basava semplicemente sui social media come Instagram, Facebook o WhatsApp. Con la partecipazione a questo contest e quindi l'elaborazione del progetto abbiamo scoperto un, di, un mondo digitale completamente diverso e molto più profondo. Eh, ci siamo interessati eh, in maniera molto diversa in tutti i suoi aspetti, eh, Scoprendo anche di poter creare, grazie a questo mondo digitale, qualcosa di concreto, come ad esempio l'applicazione, e utile per tutte le persone. Inoltre, grazie all'elaborazione di questo progetto, abbiamo eh, iniziato a collaborare tutti insieme, che non è una cosa molto scontata. E grazie a questo abbiamo iniziato diciamo, a creare un gruppo di lavoro con i ruoli suddivisi e soprattutto con molta collaborazione. Grazie mille Melissa, c'è una, una tua riflessione che, che mi ha colpito, non è scontato il fatto di lavorare insieme, soprattutto quando ci si approccia al mondo digitale, perché il rapporto con lo schermo no, è sempre visto uno a uno, eh, abbiamo sentito che invece ecco, eh, anche con il progetto Reeduco il digitale diventa reale, condivisione, per prendere in prestito le parole, eh, dei social. Volevo salutare tutti i ragazzi, non so se riesco ad avervi tutti dall'altra parte dello schermo insieme alla vostra responsabile del progetto la professoressa Pivetta che ringrazio di essere stata nostra ospite in bocca al lupo per il futuro e grazie ancora a tutti voi per averci seguito. Arrivederci. Grazie Grazie, a grazie, a grazie. arrivederci. Grazie. arrivederci.